Allora, credo. bene. Oggi è a te. Ti uh, guardo. Però ti vicino e cosci. cosci ci con la mamma. A vicino e cosci con la pelle ramb. Eh. Ci viene in Signore, vorrei un po' poco Dai, Cioè, si affette un'ala. che la maglia non chiama più di comodoro. Anticipo il viso. Ciao, Regno. Regno. Regno. Regno. Regno. Regno. Regno. Regno. Regno. Regno. Regno. Regno. Regno. Regno. Con la penna ah. è più facile, è più semplice con la penna, vabbè. Come c'è? Come c'è? aspetta bravo. Ah, credo me la lascia. Eh, credo, eh. C'è un po' la grossa! Eh. Eh, che eh. che ti io ce l'ho fatto e sei a casa là ci ho già detto la bravo Ah, eh! C'è il ti che fratello oh mio dio cosa c'è quel logo brutto è venuto eh, okay. eh. Ecco fatto, da sentire. Non se ne sono. Non se ne sono. Come va? Non se ne sono. Apport. Apport. Apport. Ma non lo Mosca Ma Ma no vado a metto butto. E eh, io. Eh. eh, io. Oh, salta. Eh. Oh, no, no, Eh. Oh, ecco. ma ho No. No. No. No. No. No. No. No.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 Guardalo, guardalo! No. Eh. A ah, voi, boh, cioè, ti ho detto di scordare una volta notte, vero? direi ragazzi domani, però, è quella della notte. Però, eh. Eh? Dive, raga, No! Ah! Ah! Ma voglio stare là! Allora che ti fa che sei stato? Ma tu non mi hai mai stare a casa? No, Un po'. Oh, madonna! Ma come ma faccio a così? Eh, eh! Edo. E cosa voglio. hai cosa che credo che non è perto. Credo che sia la cazzata. Io so. Non tosa batte. Ci credo per la proprio secco. Ti ho già a secco. Ok, posso usare <laughs> tutte <to> dappe? Questa è l'aria? Che è la stessa <stop. fie> l'uomo? È è la mia è è I'm mm -hmm. yeah, just going to end up pressing a key. If you, uh, if you press any key, you're just going to go into a room and you have a dark Start again, basically. So we'll one more start. Mm -hmm. Okay. And uh, get through uh, the, uh, the main bulk of the uh, <laughs> install. Okay. Ma il fate è... il fate da dove viene che è il Da domani. Ma che vuoi? Ma che vuoi? Ma chi è il tappuolo? che oh, tu! Oh mio eh. Anche il martedì. Siete! Dovete il venerdì possesso. Ah, sì, sì, sai che, abbiamo quattro giorni. Quindi, è to. Eh, ok, eh. Allora, sì, era lì, però sta a Roma, avete sentito? Qua lì anche su pubblico, eh, in eh, eh. si canno? Eh, oh, eh! Oh mio Dio! No, ma è che sabato che si chiama noi! Ma perché questa qua che non abita con loro va a lavorare? Ecco, allora, con che lavora, quindi non è il sabato sta di festa, sabato e domenica. Eh. Ecco. Oh, c'è un po' Eh. Hai capito. Oppure, non lo toccare a, a, a, a non uh, exactly. uh, lo ma gli facciamo metto. Eh, ma bene. Metto tutti i calorie, ma non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non e' il primo, giorno, e vedi come va. allora Eh, eh. E facciamo così, però sicuramente faccio il Ah, Ma secondo me si sveglia presto la legge. Pure medico va l'otto, ma tre mesi, tutt'oggi, che chi vuoi fare, il nuovo. Ah, fa stavolta, Sì, va a nice。that. un po'... Perché comunque la colazione c'ha fatto un tu di perché perché l'ha fatto un Eh, Penso che sì. Basta! Eh... Eh. Ah, S'bono! Ah, bene. Grazie. No, è che è buono. Non Non è che non si stava più, la butta. Mamma mia. Non si stava più butta, quella roba. Non ho più. Grazie, ho si questo. Eh, Devo trovare il casotto che <ride> cazzo sotto ma comunque però il problema delle gambe e come sai da fare che cioè, cazzo perché ha fatto di... se una cosa, se una è cosa è è a parte, manca anche se che vengono in casa in terreno e com'è che non ti fa pulzare e cioè, secca <ride> E che nelle è da che No, ma è meglio che si sia, ma non ti mettete Quella è la Eh, eh. Cioè, me è vino a Cioè, a me, se lasciate il stracco, a me No, ma mi guarda il Guarda, per te anche oggi. Quindi, mi arrivi il grado di completazione? Per le informazioni, quanti sette giorni sta la medicinale, come stai? Beh, Vabbè, ma di tu la non è che si è se sempre, perché basta di una settimana e poi ci si è tu ho tre figli. Eh, bene. così si è fatto Un po' di ma un me, quello ce met lo mettono nel lento, Dì, è... ma mi mette a far bene al cuore, è finito il mio cuore dire. Eh, perciò devi vedere il resto lento, per allora. fate del cuore. Già è lì del video che sono tutti in a casa e eh. mi state in giro. Sì, sì, sì. E' sì, sì. la volta sì. eh, che entra a Ciambrezza, che ha visto? Non mi dice, mi vuole la pigliaia? Non vuoi termine, non vuoi termine. Ma è che lo basta camminare. Eh? Basta come camminare, non basta che non ci <ride> camminare. Non stavo tra i sogni, si <in> parla proprio spesso. <ride> <ride> <ride> <ride> <ride> Ma che cosa eh. il eh. il è andata prima del che Ha tirato tutto il ha affiginato? Impressione! Aspetta, è da te, è da me! Ma è da me! Aspetta, è da me! Aspetta, è da me! che è da C'è che C'è un che non mi può comune se è già. Ma non mi a sei. Cioè se tu! se tu! c'è qualcosa! No, no, no, mi dico che domani sarà ancora meglio. Bella cosa, eh? So. Uh, yeah. Eh, qua si Sì, sì, sì. E sorridi. Ma faccio, ma faccio, che fai? Mi prendi in giro? Mi prende in pettaglio se ci passano le tasche. Ma tu non lo sai. Ma non non lo Eh, non lo sappiamo. Eh. Perché i casi non sono... Sì, perché il gente mi uno stomaco che è la più frastica della farmacia. Ti tu quando mi stai a casa tua. La farmacia con tanto che è di giusto. Poi dopo lei è scesa e mi a Marco quando si è piantato su Flasil. Poi eh... quando è stata la sera, io gli ho detto che si è fritti, fritti, fritti, e dopo mi trovava a bere. Tu sai Non è stato mai spavaro, non è stata spavaro, sì. questione, questiono di un correttino, di un cappuccino del bevuto, no. E dopo mi sono messo a cazzo il loro in due parole. E eh, quella, senza i sassari, a mattina è poco. Anche questo, anche questo. Eh. Che è un sogno facendo piano, facendo così ci vogliamo andare a prendere un caffè facendo che è letto un dardo facendo ti approfittiamo perché è una bella giornata e tu non prendi freddo, ha detto questo c'è di cercare di non prendere freddo e di scendere magari nelle ore più calde ma non guarda, guarda, che guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, ma fai tuo a ce l'ho il non lo vedo per terra. ma è i risultato dei occhi. Eh, di... no, non è... Va bene bello stesso eh. tu la fate per ogni secolo e li segue, la caffè ho cazzo di lui adesso ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao Ah, metto d'or, doppia di doccio E mo' qui che a Ma che cosa che E si c'è qui Perché non ingoia Non stai in manigone Ed è, è probabile Eh, può essere buono No, ma non è a livello di infatti... Che non cazzi ci chiama! Toglio che lo faccio, voglio che lo faccio! Ma che cazzo! Era proprio perché che ho preso la E mo, questo c'era almeno... Non pista su è tutto il lato per non perché c'è tutto il devo camminare, però vedi che non dice che c'è il lato lato oh, te ne lo Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? so Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Ah, ma eh. ok vabbè, grazie ciao ciao ciao ciao ciao tre... e ciao ciao 379. ciao ciao ciao ciao non ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao mezzo, ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao Oh. A ah, c'è domani? domanda o oh, che c'è una guardia ma guarda bueno, ma io cosa fare giù ma c'è una guardia c'è una guardia c'è una guardia c'è una guardia c'è una guardia faccio una domanda <coughs> aspetta un me come mai sei qua <susurr> che mi scolgo e non ti più compiuto eh, eh, come sono io a fare la legge e ma non ti ho fatigato di tre Mm. ma pigliare mi di quando che hanno proprio che c'è che se lo vuole che c'è sicuro che sta C'est okay. okay, tu sais yeah. <t> <'es> un peu plus de la vie. Tu n'as pas dit que tu m'as donné une pas Invece, rispetto agli lui comunque stanno male nel passato e non vabbè, si è bello eh, eh. però il danno mi è guardato, mi c'è qua ma non mi ti torna non ti tanto perché comunque mi brucia un danno ah, ma non è che non è solo cioè, è la parte superiore della ma più che far male mi brucia non è che non è che non è che non è che è la che che non è che quando mi Gilda invece è una tossa da morire. Allora, io oh. ci ho tu, se vieni tu, se le tu, se come si chiama, però c'è tutto vieni tu, se vieni tu, se vieni tu, se vieni tu, se e tu, se vieni tu, se vieni tu, se vieni tu, se vieni tu, se vieni tu, se vieni tu, se vieni tu, se vieni tu, se vieni tu, se vieni tu, se vieni e magari usciva pure a mare, si era schifo, tutto, tutto, la coppia, ma poi puttina mette il borsina proprio da prendere. Magari già da sabato, perché me ne quando mi sono aiutato, mi hanno fatto vedere che mi sono buttato e mi inizia via. E mi hanno tirato a una stessa maniera di tosse, che proprio da casa, in il pino, non mi ero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 Invece, guardate a loro, potete male, si pigliete l'antibiotico, ma io non tanti la che non voglio no, fare l'antibiotico. Guardate, pure la che perché si pigliete l'antibiotico? Infatti che, sono tu non devo fare l'antibiotico. Ma se no cioè, cioè, cioè, se è un virus, l'antibiotico, a parte che tu fare bene, dopo influenza, cioè se è soltanto influenza, sempre c'è influenza, si ti l'antibiotico è poi se non è meglio. Fin quando è un batterio, allora bisogna cioè, fare l'antibiotico. Molello. Molello mi se mi ci guarda perché comunque se mi fa manca, allora sai, fa? Mi viene ad abbracciare. Abbraccia alzio, zio Un abbraccio, uno piccolo piccolo. un abbraccio Un abbracci piccolo piccolo. Un abbraccio piccolo piccolo. <tell> <tell> eh, però marco le sue batte i figli che è nato si che è una cosa stamattina che ieri andrei a tutta la figlia ospita, con il soccorso? c'è stata una crisi la crisi è diretta per tutto un po' meno si è la lingua e ci si la lingua fuori che adesso non dirai niente c'è da un giorno e muore e poi ci sta eh, eh, perché... è, è, una, è una reazione automatica del corpo umano quando ti vengono le crisi sì, sì, sì. non scendono il si mette <ride> sì. il dete in bocca, tirare la lingua automaticamente la bocca giù Allora tu devi fare, devi mantenere la bocca e poi. Ma chi, da chi tu non non hai capito eh. niente più Chiamate a fatemi sì, anche il dottore perché la situazione è grave, mi ha... aiuto il dottore, aiuto il dottore fa il che devo fare per portare ospedale, la sera è possibile, non è possibile non è possibile, non è possibile non è possibile quando c'è un po' ti è coloso perché se c'è un manto mi è giusto perché se c'è un la mi è giusto quando c'è un mi a mamma che il dottore mi ha una cosa è relativa alla sua patologia e ti è raggiunto quando parliato di cotto la cosa mamma mi ha quando sono relative alle patologie o escono i primi anni di vita quando sono i bambini e poi nella fase dello sviluppo. Passata la fase dello sviluppo, se non hanno dei segreti che non ne hanno. più. almeno meno che io non ha credeva, che ho qualche altra patologia. Forse sono malattie deged, neurodegenerative. E quindi non lo fanno in giro che dipende comunque dal foglio che una la ragazza. Perché, perché che si finisce. attacco! Non è ragazza, che non rischia di essere niente. Ma attacco! Oh. E che cazzo la dice? è fatta altro punto, tutto tutto pulito. Eh, tutto a posto poi ti a dire mi raccomando, mi metti una cosa morbida e bassa sotto la testa perché non alta, perché se no poi ci fanno un respiro e di girare di là, per evitare che scende la lingua. Eh, ci mi eh, Ah, sapete, come chiamo, Però, giustamente, io non cioè, la prima volta che c'è un colui, non è bene. C'è un colui che no, dice, colui che dice, attenzione, perché... Uh, no, perché ti amano, Non è sempre. Vabbè, sono preso, pure che ci sono delle tecniche per evitare questo genere di attacchi. Pure a chi si soffre un po' per diverse patologie. Guarda, ah, sono il più pezzolente, disse che è così. E quindi, che Giustamente, ci ho detto è morto, è morto, sono E quindi, giustamente si può essere un po' di di parlare con celes di recensi che cosa gli dici comunque le crisi epilettiche, non è che si possono irritare, evitare Però... ma alcune quando ne incominci a soffrire io so che ci sono delle tecniche che vengono insegnate perché nel momento in cui ti senti con quella tecnica al 90% le riesci a controllare che mi ha fatto c'era, che, che c'era, a parte il fatto che c'era, che mi ha fatto c'era, che mi ha c'era, che mi hai scritto Inizial. la lettera? mi hai scritto la lettera? mi hai scritto? c'era, lettera? mi hai scritto lettera? Come tutti la che mi ha si che mi ha ci può che mi può fatto c'era, che mi che che è la e mangiare il padalino se lo saluto al poligono e se lo saluto il e se lo saluto al e se lo saluto al poligono e si lo saluto al poligono e se lo saluto al poligono e se lo saluto al poligono e se lo saluto al poligono lo saluto e se lo se lo lo e se lo e e e Può... E oh, posso... riparne, farle, non è che il che non un bel fanno... se... eh ti capisci solo tu, io non capisco che stai dicendo? anche perché tu ti dì la mettazza di viso, che ti danno un culo e ma che ehi da lì no, ah non sta... non okay. e okay, quando io, uh. io ero a bici, yeah. a io ero a e io ho tutti i che le faccio a non, ma faccio bici, non me uh. eh. la faccio fare, che eh. tu mi chiedi le mani da A me mi porta il viaggio di ma. E chi ha no. tu? La vuoi anche tu me oggi portavo di eh. oggi. Ma, ma, ragazzi, non porta il nuovo luce, non fa piacere. Vunque deve su vegano, non ti serve tutto questo. Ah, no, non puoi che per la borsa. Ciao. No, Ciao ragazzi. Ma tu chi vi Salire no. non vi uh... no, per no è che c'è la margherita. Aspetta, c'è la margherita. È che c'è la margherita. Ti stanno riflettendo al cielo oppure la pioggia? Domani. Possiamo 7, 8, 9. Il sole. 10, 11, 12, 13, 14. Pioggia. Quindi si 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, soleggiato, 18, 18, 18, Però a 18, Tu 18, 18, 18, 18, a 18, 18, che 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, Oh, 18, 18, Mm. Ma non è il 10 giorno ma perché di manico non lo fanno più lui no credetelo ok credetelo credetelo punto 0 ma che mattina mattina adesso ci sono mercoledì al 90 a oggi. a 90 a 90 90 90 a Assessore, grazie. Come ti faccio a mezzo di uso? Faccio Faccio mezzo ¡The Gamer! ¡Sí! <risa> mm. se io ricendo, poi non so ci si parla ma tu mia che vuoi mettersi a meloni che sei che l'altro posso provare di cittadinanza quindi Pasquale con okay, pesa da poco si ha è al collocamento come fai se non sei affaticato a tutti i miei non ti accettavo lavoro e ci vedono come e così sta funzionando che, che faccio? che tutti per te le dici sono in spettura di di settimane si vuole poi i centri di collocamento si devono chiamare per um, un lavoro e tu non puoi rifiutare rifiuti, no, puoi fare. Fare, perché se rifiuti non puoi e fanno pagati 100 euro un mese per 12 mesi e poi si prendono 6 mesi e basta Invece chi tiene proprio il reddito, questo è la setta, ha 5.000. Chi tiene proprio il reddito 0? vale capito 500 euro, se non sbaglio. Faccio sempre quelli lì. E un business venture, non lo sticcio. Non lo sticcio. Non lo sticcio mai. mai. cazzo te trovo, stavo a fatica. Appunto. Punto. Punto. Punto. Punto. Punto. Punto. Punto. e Punto. Punto. Punto. e che non la fai Che qualche... Non vuoi fare? Sì, ah, uh. ah, se... Non è quello che ti fa. È che si addormenta, ti prendi il sangue. Allora, se. Non mi un Ma sa che è un po' così. Ah, sento... a giorni di arrivo, ma... Sì. Allora, io sono diversa da... io sono così. Lei è una via che si comporta come se le deliberatamente rubato il pilastro. non ti sarà. Qual è il problema? Non sei tu che mi non ci sarò. Qual Non sei ma che mi rompe? Non sei che mi sei che mi rompe? Non sei che ho provato a me non Ma non è che lui non aveva la prima idea, non sono per discorsi, non a Lo dice perché lo pensi? Lo dice perché non è Ok, è possibile che l'abbia fatto riportare. Ma non può essere d'accordo. Sei il specialista, sei il... Ah, ma è C'è un uso di mano. Poi mamma non che non mi sa andato da solo 40 va in porto, sidro. Sì, ok, sì. Però di sempre che ma... E cosa ci parla lei Si chiama tra notte. Una frase, una notte. Mi lascia lì, eh? Non no, No, per gli occupabili di lavoro è il tristino non è lì. Lì. No, 3,75 Chi lavora part time? No. Allora, ma il legge lo possono chiedere chi può lavorare e chi non può lavorare Eh Chi può lavorare, cioè che i cosci, mani, e braccia, non ti è fatica eh? Può prendere al massimo 3,75, più fermato il fitto che paga il fitto della casa Stop! Eh, ma il lavoro non ci sta! So c'è buon un lavoro E non vi però ci vanno un po' bene tu che vuoi dire ma mai, tu non hai lasciato sogno perché a costi si richiamano chiamano l'indicatore per, per 300 euro dire un mese ci vai perché per 300 euro un mese non ci stai a casa a ti sussap, parliamoci chiaro no? questa è tutta la tattica però eh, no, tu comunque mi sciuta se finisce il rumese tu tu non hai mai fatto il rumaggio tu ma hai ma perché quando i venti signori non ti sfruttavo Ma perché quando io giudici a fatica non ce ne sfruttavano? Ma perché quando è prima vivi si devono affaticare, non ci sfruttato. Si, sì, si, però voglio dire una cosa, io, i signori, non la capo più, tanto una luce, però gli faccio sfruttare, a scopato la poi e alla Tutto quello che tu, però, ti lo Allora, lo sfruttamento sul lavoro ma, come, come la gira e come la vuoi c'è sempre scritto. oggi, oggi come oggi, se prendi una... Una persona che viene a casa, come si fatto? Cosa devo fare? Cioè, cioè Lavare esterno a settare le E chi lo fa? Non fa manco uno spilletto, ma anche se ci sente, mi sente poco buono, a fare spese ti dice no. E che sto dicendo? allora, io se la fate di lube, un vetro, un bacco, lo faccio un altro giorno, che fare la pagamento a parte. Invece per dire, qui a lei la muceta, ma lascia perdere la muceta! ci stiamo noi, a darsi da, che fa da Ma perché? Ma perché è lei che vuole fare così? Ma perché perché si non. No? Eh, e qua se ne aiuta, andrà a trovare un altro cafaghetto, perché non la trovo, forse non l'hai capito. Il discorso è che oggi, anche se prendi da Rumeni, guardate qua, Rumeni dice, che già fa? Che già fa la spesa? Dove fa la spesa? Cioè Anna, quando è iniziata a vincere... No, perché stavo come questo? Uh, capicazzo! cazzo! Noi abbiamo quattro mila di ma quando abbiamo in agenzie, Vuoi che è diventata comunque capo responsabile, sono passati 15 anni che avevi dopo col tempo voi. Mm. Ma all'inizio! l'inizio! Che non si fa? fatto? Ma, far... ma mamma, che era comunque tuttora, per quando è responsabile, sono brutata, perché tutti i mattini comunque ti va a Polde Cagnano, perché hanno spusato a Polde Cagnano, per quando sei responsabile. È vero. È vero. Che non lo vanno di al ah, il lavoro! Eh, ma poi devo andare là! E poi ci rifono di benzina, e poi ci rifono di essere, perché cazzo qua c'è per dire per 1230 sacchi che si chiama 12 di che ti affaticano di la No! E poi per mille euro c'è un rutto da casa! Su questo per me hanno fatto benissimo, perché troppi soldi fanno male! Troppi soldi di nucleo, effettivamente se c'è cioè comunque di lui, di vai tu, ti fa stracata. A gavetta, hanno fatto tutti quanti. Quando è venuta fatica, a fatica, la hanno fatto tutti quanti. Ah, ma poi fai... da ma allora fanno fare perché dire, ai giovani hanno so sposato, non tu si fai più. Ma che veste... penso che il giovane non sposato, non ci sta in 700 euro lì da sacca! No! Non mi ti fa fare a Io sto dicendo, dati 30 euro non di più! Però chi non l'ha che è una della famiglia! non è che non può fare differenza perché stai sempre là se sempre là perché lì nella famiglia che non fa di crescita un'altra città della sua figlia padre, moglie e figli allora il nuovo padre ci va da 700 euro e 350 i figli nei figli a testa stanno a posto invece perché un disabile in casa come funziona? Perché un disabile in casa è diverso. E lui voglio affaticare gli hanno un Fa parte degli inoccupabili, dove ha detto che effettivamente ci sia un percorso di inclusività, ma inclusività che cazzo significa? Sì. Inclusività significa che ti fanno un percorso teorico teorico-tecnico. Te te te te te te te te e ti trovo in una posizione che riesce ad uh, incastrare tutto quello che tu devi fare con il disabile in casa. Perché a questo punto, la domanda la faccio perché a me mi conviene, perché se mi trovo una fatica, che riesce ad incastrare con gli impegni loro, io ci vado a faticare. Per esempio, per portarti l'esempio, come uh, ha lavorato mio nipote per un certo periodo, come sta facendo ancora adesso, che lui lavora in smart working da casa e una volta a settimana per esempio è dai o dall'ufficio cioè centro storico o l'ufficio a Napoli. Allora loro che cosa fanno? Ti fanno questo percorso e dicono, vabbè, allora visto che lei ha l'impegno che all'8 e mezza non ti prendono a scuola, 10 e mezza, allora possiamo fare un'ora di lavoro, smart working a fare questo genere di servizio. Anche lavori a livello di ufficio comunale, per esempio, no, lo no, smaltimento di prati meno e poi.. <ride> Ovviamente non, non avrai uno stipendio chissà che. che allora, Però per loro, comunque, volte non è nemmeno il stipendio. No, loro, eh, eh, loro, loro comunque mettono in condizione che andranno i 3, 4, i 50 euro un mese a seconda di come ti puoi muovere che per uno che voglio dire ha comunque il disabile in casa, fanno come? E voglio che fanno, ma a parte questa, pure quella cosa, dice, di oriolo, si paga con tanta cosa. Questo lo so che stai facendo, mi dice. Oggi, mi... oltre oh, pomeriggio, che sei più tu? Adesso eh, faccio pure la domanda, che c'è a te che sei um, disabile? Ah, dove c'è, da un parcheggio, la sei venissù, la mia gente mi ha fatto i cacchi, è girato un po', che trappato, mi ha fatto i metri a fare anche proprio, qui, la mia gente stava proprio, mi sei venissima anima io sono venuto a parlare che chi è, sono stato vicino a me. Mi sono carezzato. Ho detto che troppo c'era il letto, perché si passava qualche cane che era lui qua. Che se fosse non doveva. Eh? Che dici? Se sì. eh, è con me. Io faccio la domanda e dico che c'è un cane disabile. È io dico che il mio cane è disabile. Ma allora, ti vado un po' di cane, però allora, non è che si può più di Dice, il mio cane è disabile perché Io. mi abbaia quando entro, mi abbaia quando esco, mi abbaia se vado ad abbracciare i miei nipoti, mi abbaia se vado a giocare con i miei nipoti. C'è eh. Ma fanno una nonna, ma sei un medico. Ciao? Eh? Per fare una nonna? Ma, che sì, parla, dice lei, che? Tu Ma che la domanda detto, ha fatto la parte del è stata questa, che purtroppo i ragazzi nel migliore non ne hanno approfittato. Dai, l'ho lasciato Che dici era? Allora non ne hanno approfittato i ragazzi, è il sistema che era sistema sbagliato. Ma questo l'hanno detto proprio i sedatori che hanno lavorato, cioè le persone che hanno lavorato a Registruttura. Cos'è? L'hanno facciato di fretta e furia perché il progetto era che avrebbero dovuto prima trasformare i centri di collocamento. Loro dovevano prima di trasformare i centri di collocamento. I centri di collocamento devono passare a centri interinali come sono la DEC, con tutto il resto. Sono un tra... erano comunali nel senso che venivano gestiti dal comune una volta trasformati i centri di, di eh, collocamento allora io ti do il vento di cittadinanza dopo di te un centro di collocamento si chiamava e diceva allora guarda il comune di Salerno per il periodo estivo, tre mesi gli eh. servono i potatori ah ma non so ci putà non è un problema perché c'è il corso di formazione 15 giorni prima e voi andate là che non è che deve in con la pianta a putà ma il conassile è cura, le bello a roba e non eh. Questo era quello che loro volevano fare. Però, Però perché la noi, cosa no, è era una fanbrezza. U di Mario che vuole cacciare per il fatto che c'erano le elezioni europee, là, si scarsa. E quindi dice no, cacciamolo mo, cacciamolo mo. Ma allora hanno detto che lo cacciamo, sarà un disastro totale. Saranno soldi buttati. Ma dai che e che? Ah, non è che, è che, è che è la, la, la bichetta, non sapevano certo dove lo Perché i mi hanno la regione non potevano hanno quattro E che se lo usassi e cavolo, il problema ci avrà avuto? Se piccolo è la fine. No, Che cosa è come se affetta, piccolo però questo modello è qua. Eh. Okay. E questo modello, invece, vedi a me che cos'è. Eh, il mega poste è che non è un vestito che si che se.. no, questo allora, a me mi ricorda tanto la chiave di qualche valigetta si sì. per sì, fa 24 a 48 ore che aveva papà che io forse mi avevo picchiato qualche botto, mm. e mi fatto qualche cita. e mi avevo messo la chiave che e poi non avevo ci di chi. 24, ma, non po ma già mi ha di scelta. Vedi? Mamma, a me è preparato l'allenamento, un po', poi finisce. E' la quattro, Ma il manico li ha scendito un no? No, domani faccio tu 25 e 25, se non si dà un giorno da globo, non lo so, ti non lo non non Ciao scusa di subbagliare, ti per Lisa, giovani dottor Casuac. Perché ci dà Lisa? Perché ci Lisa? Lisa è! Ah! ho consegnato i documenti. Non lo so se già ho consegnato i documenti, però ovviamente non nessuno sono nessuno per lavare solo per l'appuntamento. Come fanno per loro quando DSO ora, fine? No, lo che se io è, posso eh E poi a tempo una settimana è che va bene, va. Che pronto, però! Mi sbacchio cazzo! Perché scusate siete film? Non gli è non mi hai fatto fermare niente che non mi fatto. Sì, era già un po' Perché praticamente, direi che vado sempre a fare la mia moglie. Però io non ho mai fretta, perché da anni qua boh, non è ah, che eh, no, Non ho fretta, quindi al momento in cui ho raccolto i documenti, qualcuno sa eh? no. No, che c'è questo. Che mi ricorda sopra, si vuole a comprare la casa. E gli serve il mese, per portare la banca. Allora, già passate, passata, si è Lisa ma se tu sei a carichi mamma, te, ma serve un reddito, ovvio, perché vorrebbe, no. non perché non ha fatto farmi un coppiazzo, quindi si fa un coppiazzo, non sapevo un reddito. Ah, eh, E certo. che ti mando i tuoi guido, il 7,30 che mi ha fatto fu commercialista. No, ma il 7,30 ha fatto fu commercialista. Però, ci si fai insieme tanti e presto. Visto che sei andato al commercialista per farti pagare il 7,30 e hai anche pagato le danze, vedi che è lì, se lo potevi fare anche tu. Okay. Perché visto che appartiene allo stesso lungo familiare, non è quello di fare per forza per Come lo può fare con il Giovanni, lo può fare con il vostro lo no. può fare con il vostro lo può fare con non è che può fare È complicato provare a spiegarci quando so, Però ci stai chiuso di mm. salito Io ci faccio prima. E ci mi si fa così, che lì. Mi posso sto aspettando da un a per andare a controllare la, la forma dell'isola l'ambiente. <sussurra> perché l'unica cosa è cosa dalla voca quindi è scritto se io devo agitare i redditi delle giacenze di di fine anno o stesso l'IMPS contatterà le banche tramite l'agenzia delle entrate direi <sussurra> come no perché l'ho sempre scritto che l'IMPS in collaborazione con l'agenzia delle entrate va a verificare tutti se vai a verificare tutto la tua agenzia delle entrate la metti tu in contatto con la banca okay. o con la posta per esempio si tenga a e devi fare richiesta tramite l'agenzia delle entrate della di Fioniano. Si scarica eh, no? qualcosa? Io yeah, non lo so, tu non puoi affatto, però comunque, comunque mi ha una carta di sede dell'oro di dell invalidità adesso sì. senza c'è tempo, comunque faccio più. grazie perché tu là sopra devi specificare è che cosa ti è. serve, visto che a me non serve un cazzo, ho fatto quello di che, ormai, quello che <tose> no, <tose> non serve, non mi interessa, faccio quello in maniera ridotta solamente se mi arrivo qualcosa, un basso, un lato, un altro, punto, ora è cioè, si sì, vengo a un po ufficio comunale con l'ufficio comunale, cose non con cose sommette, con no. ma sommette, il cose sommette, con cose sommette, con cose sommette, con cose sommette, per cose sommette, con cose sommette, tu cose sommette, con cose scuola, che cose sì, no, io non lo facevo, perché ora mi è venuto a breve. E' venuto un colpo, e mi ha fatto fare il conto di, di tassare la macchina sequestrata. Sto credito. Perché quando... E' la bacio sequestrata. No, Ma guarda che io, vincere la situazione fino al 2018, la momento come sta sequestrata la macchina, la macchina è più indestrata a me. Quella macchina al momento non esiste qui. Che la macchina? Non no. Fin quando io non pago i verbali e faccio dissequestro, la macchina è dello Stato. A me aumentano i verbali, aumentano gli interessi di verbali. E se arrivano qua che a casa o niente? No, le catechiste. Ok, video accanto. Io voglio scrittura, eh. Non voglio scrittura, non voglio scrittura aspetta, in I bari vanno in prescrizione, i verbali vanno in prescrizione, ho fatto una agenzia dell'entrata, vanno in prescrizione, no, no se non c'è, 10 eh, anni, 10 sì. anni, 10 sì. anni, 10 sì. qua, già c'è l'ho pensato, ma io faccio la direzione, anche di quella scrittura, Oggi oh eh, io ho scoperto che coppa alla dell'entrata di vediamo dove la pennazza Io Io ci coppa alla giocistina di perché è questo guardate io ho fatto una direzione che ho preso alcune carte, le carte di lui 300, e l'ho di ah di si dica solo grossa mezza Azione, però non mi ricordo che cosa c'era nelle cartelle quindi io sono andato direttamente e volevo sapere cosa ci fosse ogni interesse si aspetta si aspetta chi si sta presentando la commissione del Mocotone le fuocca e fa allora qua c'è il vostro resobonto. E guardi che c'è la rottamazione guarda la commissione che si passa due punti. io guardo ma si è già fatto già a dilazione di alcune cartelle non sa so, che cosa stava rotta a mazzini non c'è bisogno come lo dicevo tu i voglio se il cazzo di cartelle perché non c'è stato cioè bella può guardare la sito. ma poi a questa volta ho opposite, perché ho a me mi porto tutto il zetto quindi io non so più che cosa ho dilazionato ma allora, che cosa allora non è la ricervenza che io dovrei andare Prima l'agenzia dell'entrale che la bascia, ha visto scusate, non capisce una cosa. Ma perché a me risultano ancora cartelle dell'INAIL se l'INAIL mi ha azzerato che lì cartella? Perché tu dici che è, sta? che quando è stato nel 2018, Mila, nel 19, oh, vicina, ma è non scusate nel 2019-2018? 2019. Nella 2000? 20, 390. No, non ho ma ci scusate, che cazzo è c'è? Ma che scarica mi sono sentito! Io mi sono affogato nel 2008 Perché non trovo un po'? Il 2008, che mi hai scusa, Marocco, che si è pagato? Si è stava pagando paga, paga, paga, paga. l'agenzia delle entrate si è perché con lo strutto il del commercialista di un ospedale, quando invece da hai detto di lasciare il carico su, il settembre, ottobre, il novembre, il dicendo. E tu? No, per giustamente cassa falla. Quando è stato due anni fa? o Tre anni fa. Durante... Ecco, ecco, eh, in pensione, che perché la banda l'ha Eh, prima che ti pensione eh, tre anni fa. Quanto? anni? Cinque anni fa. È... Ma non è una che si è raggiunta per entrare, che non che ricevuto il pagamento. Ma ci viene a pensare, perché mi hai ricevuto, questo poi è un Qual... di e ma meglio, meglio, meglio, meglio, meglio, meglio, meglio, meglio, meglio, meglio, più un buco, ci sono niente più, eh ma va a è una carta, ci sono c'è invece pure e faccio la tua ma non è stata la regola, perché non è stata la stessa cosa cioè lui camminerà per tanti anni comunque ci mandano a dormire i soldi 2001 io ho chiuso la carta Quindi, l'ultima fattura con la fonda quindi c'è andato almeno risalto nel il commercialista mi ha consegnato le carte ma a parte la chiusura della partita IVA non fece la chiusura né della Camera di Commercio e né di Linail a Cammini Commercio l'ho pure l'anno non me ne mannato di più perché messo un po' me l'è di scontri e ha visto Va la bene. partita IVA Linail no Linail mi ha continuato a mannare carte. il 2010 mi rompo i coglioni ha recetto tutti i carti che mi arrivano la tutto l'anno, che erano supremi, che ci prendono e che ci coppano di lei. Che carta è una cosa? Ti sigo di scusate, ma lui, anche, tutto sticco. Ma chi chi ha detto? Io l'attività l'ho chiusa. Ma qua non risulta, non mette la cartellina. Il genzino è entrato, questa è la chiusura della partita. Ma a me, ma... ma la, la, poi non siete venuti qui, non siete commercialisti, ma non lo so, io. che la gente dell'entrata, non lo Comunque, se mi certo va bene, si fa a fotocopia, alle capate, andrà più la partita, io e tutto riesco, adesso chiudiamo tutte le cartelle, quelle cartelle, a tutto, esiste ancora un ma malo all'agenzia dell'entrata. cioè tra di loro non comuni no, no. Ma la, cosa, la cosa buffa qual è? è che io ho avuto anche il resoconto dei verbali dal comune di Salerno tramite Sogget mm. io sono andato sulla Sogget e, e mi devi fare un estratto dei verbali perché alcuni a casa ce li ho e mai a quel ma io sono sicuro che tra le cartelle che io ho rotto a mano cioè se lo con ma A tutti che mi yes. la Ma ragazzi, non è tanto di tempo. fai che non questo queste cose una macchina? Un ah, no, non è ma allora ma per... Quando sono stato sulla sorella, ti ho perché se ci sono cazzo. Non, non Eh, forse non hai capito. A me mi è arrivata uh, l'intimazione dal comune di Salerno che aveva trovano 7-800 euro per valo, una volta, prendo il giorno, no miglioramento dell'audio, c'è certo troppo... Quando sono andato sulla Sogget, io sono andato sulla Sogget perché a me, sull'applicazione io, mi è arrivata, hanno visto che mi sono fermato a me un po' a questa macchina. Allora io sono andato sulla sull allora Sogget perché, sull allora perché mi serve la Sogget che mi aveva messo il fermo amministrativo. Qui dice, mi fate che l'ha fatto tutti quanti otto cose. ha fatto tutto, tutto, tutto, fatta, lei apparecchi arretrati no, ha cercato di fare di fare il pignoramento dello stipendio ma non ai cooperativi che male. Cioè, mu! Io quando andare la rete e io ho avuto sì, che... faccio sì, ma mi ha fatto pure la firma amministrativa. Sì, però non è andato a buon fine. Sull'auto oh, l'hai dato un brida, chi è che le gasta sotto da questo? Ma no, ma... Allora, scusa, io non ne ho soldi, chi è che fatto il fermo amministrativo? Me l'avrà fatto là, il cioè fermo amministrativo, il giorno che perché il tasto non va da un po' perché la macchina è andata. Ma è male, si trova, sono proprio verbali. Oh, ma no, cos'è quello è accaduto. Accaduto. La a di me? Ma anche il comune di Salerno. Che cosa fa? Se sono loro che, hanno fatto, che mi hanno fatto il fermo amministrativo, qua sopra la Sogget non lo so. Però di regola, visto che tu come uno di Salerno hai incaricato la Sogget di recuperare questi verbali, avresti dovuto comunicargli che mi hai fatto il fermo amministrativo sull'auto. Allora se non c'è stato l'unico che è stato, stato sulla regione giorno campagna, perché ora lascia e si lasci, trasfergono a dire, basso, non stiamo bravo. Ah, quindi abbraccio un industriale. Per quanto riguarda le tasse automobilistiche e il settore tasse. Sì. Ah, il Mario ci serve perché deve buttare. E deve arti... da buttare, buttare la carta e poi devo fare la tassa automobilistica, soprattutto da tutte le cose. Allora, lo sportello della regione Campania, la tassa automobilistica, si è trasferito nel. Diciamo Tras... sì. Ma lo faccio mai. Io mi ci ha fatto fare il salto conto perché speravo che da sopra uscisse. Perché mai ci ha fatto ferire tutto di male non ne è nessuno tu se, ne se, ne se, ne se vuoi fare la visita non ti dicono chi è no, c'è soltanto il fermo amministrativo e voi me la dici una cosa a me io a te già sbatta per capire chi mi ha messo questo fermo amministrativo ma non che te ne fermo amministrativo pago a chi? a chi? Ma perché ci ho arrivato No! A me è arrivato sulla comunicazione con l'applicazione. Non mi è arrivato nient'altro. Io non lo so chi mi ha messo su fermo amministrativa E poi se facciamo Anche se sono pure uscivano, veramente sono uscivano. Ho fatto buon lì che l'applicazione. Solo il gripasto, ma ci fai mi chiuso. Sì. No, L'acqua è tutta No, no, ma no, no. a me dopo... O se... Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, nono pasquale? Eh, ero crescita, ma andavo a buttarti la come me ne avevo sempre perché io pagavo, fatto, ragazzi, che io devo pagare una fattura vecchia non so di quanti anni però la fattura non me la dava perché mai non mi dicevo soltanto non di pagare sì, questa sì. somma io non mi mando la fattura ma di compie. questi mesi che io non avevo pagato io non ti pago niente e poi ti prescriziono e diciamo che la vede per gente perché non ti prescrizioni di pagamento al fratello che non ha fatto <ride> avviso ACI potrebbe essere questo ti comodiamo che la richiesta di iscrizione sono misteri presentata in dato 15 novembre per il veicolo è stata eh Basta! È stata. per visualizzare l'attestazione clicca qui ma quando vado a cliccare qui mi dà solamente oh, la di proprietà ma non Marice chi è ma messo ferma amministrativa. <coughs> allora io devo, devo ritornare su Pra. E quindi allora devo chiedere, scusa, non mi risulta sì. su ferma amministrativa. Chi me l'ha messo? Perché poi se voglio fare. Se, se voglio richiedere. Se lo voglio richiedere al Pra quando vado a mettere il numero di targa no e have... tutto il resto, come vado col prosegui to... to... Mi dai una domanda? Tutto fermo amministrativo. la è questo. L'amministrazione è questo. L'amministrazione è questo. L'amministrazione Dai, troppo... Vedi, io qua, quando c'è te dice che c'è acido, c'era scritto, permette acido di contattarti in acqua, no, no, ma io non l'ho pregato. No, grazie. E che... eh, chi me lo butta a me? Oh, <ride> ma mi raccomandate. Acido, bollato, niente. Cosa con altri? Basta, però! Sto facendo dire che c'è un'altra domanda con questo, laurita, stiamo... Basta, però! No. Basta, no, sì, sì, no, sì, sì, non è capito. Perché? è pazzino hai detto, seguiamo, ti dà così allora io mi rateizzo anche l'altra cartella dell'agenzia delle entrate nel momento in cui io rateizzo l'altra cartella dell'agenzia delle entrate della verbale Verbala, del, come io pago le prime tre rate posso andare su dai carabinieri e dire mi fate il questo del veicolo nel momento in cui fanno di questi quel veicolo là, tutti i fermi amministrativi e cose, vanno tutti su quel veicolo là, non più su questo. Perché quello è più datato. Però che succede? Se faccio questo, poi ci ho cominciato a fare il tasso con il colpacchetto. Casta ferma là basso. E allora ci avete come mangiamo. Quindi, prima mangiamo un fermo amministrativo con il pacchetto, perché poi ho cagnato legge. Prima col fermo amministrativo, beh, no, ma, no, è bene o guardate volete fermato, non dicevano niente. Poi ci stanno, mi 500 euro di barba questo è veicolo. Pure. Ah. Che bella cosa! Che è la stessa cosa, fa finisce la. la... Giri con un certo d'anno, ma se io no. pavassi, mi Che se lo fanno vedere, che cosa? 500 euro di barba. Co' morto. c'è? Buona che buono che si fa! le patatine? Toglia di la patatina, ti chiedi, ti ho fatto male il patatino. Ah, sì, ti ho fatto male la Ma tu hai assunto? Dai, uno Che ma tu io ci ho io li passai e ma non vuole la casa di questo. non c'è che caso ti sei gastrato? che sono testi con tutti i testi, la salve, ti faccio vedere la salve, ti faccio vedere la salve, ti faccio vedere la Tutti i registri sono fai mio fratello. Quando parli di sì, tu, non devi registrare. Se mi fai non devi a cantare. <coughs> Puoi venire, vado da Alessandro. Vediamo mm. i bambini che vanno a giocare a Pallone. Sì che ci piace a Pallone. Che bello che eh, un sistema di riposo completo e composto da per questo trobble sdoonato sono di importanza differenziata e non è che no, non lo dica questo cupo a io. T'è un sistema di riposo Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. E. Dio se va fa. ti Vedere questo sarà solo sono su ma ma santo questo è se balla giù perché non funziona è troppo è se attacchi così se se per potersi operare per dar come da soluzione alla grave Eh, eh, eh, mi voglio una cosa così... Quella cosa di... Sì, sì, sì, sì, sì, sì, scusa sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, zù Che cosa accento? 80, 515, che lo No, no! очку la tempo disco Ok, così casa casa Ho molto.